e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Andiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la farina, l'amido di mais, Il cacao amaro e il lievito ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 8 aggiungiamo il caffè amaro l'acqua e l'aroma di mandorle e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5. Il composto è pronto, trasferiamolo in uno stampo da 24 cm ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 30-40 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare prima di rimuoverla dallo stampo. Torta moretta al caffè light. Grazie e alla prossima ricetta.